Adriana Lima, sfilerò per Victoria Secret almeno fino ai 40. Adriana Lima ha un fisico che fa girare la testa e uno sguardo penetrante come non ne esistono altri. Il suo scoppiettante corpo da modella è al servizio della Maison di Intimo più famosa al mondo, Victoria Secret. Da ormai parecchi anni, e per lei è ormai diventata un'autentica missione. Adriana Lima non lascerà Vittoria Secret. È una promessa solenne. La bomba sexy brasiliana è stata nominata da Victoria Secret come Most Valuable Angel, ovvero l'angelo più importante di tutti e la testimonial di punta del Grand. E ha buona ragione, Adriana non è solo bellissima, ma simboleggia anche quel tipo di bellezza che non può e non vuole sfiorire. A quanto pare, la supermodella ha fatto di questo titolo un'autentica ragione di vita, e ha trasformato se stessa nell'incarnazione dell'angelo perfetto. Come dite? Ha 36 anni e sarebbe ora che si ritirasse dalle passerelle? Sentite che cosa ha da dire la lima in tal senso, l'idea di ritirarmi non mi ha nemmeno sfiorato la mente. E sì! Il Victoria's Secret Fashion Show è uno degli spettacoli più esigenti, più difficili, più importanti dell'intera stagione della moda, ma questo non la scoraggia affatto. Tutto l'opposto, per lei, da questo momento in poi la sfida è appena cominciata. La prima volta che Adriana Lima ha calcato la passerella Victoria Secret era il 1999, al famoso show del Cipriani Wall Street, e non c'è voluto molto tempo prima che venisse consacrata ufficialmente come angelo del marchio di lingerie più sexy e scintillante del mondo. Da quel momento in poi? Il Victoria's Secret Fashion Show è diventato appuntamento fisso per la top model, che ha dovuto declinare solo nel 2009, perché quattro giorni prima aveva partorito il suo primo genito. Adriana Lima, quando Victoria's Secret è uno stile di vita. Adriana Lima ha sempre osannato le passerelle di Victoria's Secret, e quest'anno, a Shanghai. Ha accolto le nuove arrivate con un discorso molto incoraggiante e responsabilizzante, sfilare per WS è un'immensa opportunità per la carriera di tutte le modelle. Si divertiranno davvero molto, aveva raccontato al People. Le ragazze sono favolose e non c'è motivo per competere tra di noi, l'una contro l'altra. Non si può fare altro che divertirsi. Certo, saranno un po' nervose, ma una volta che avranno capito come funziona scopriranno che è facilissimo, e che sarà uno show davvero divertente. Adriana Lima, madre di due splendidi bambini. Sente che Victoria Secret è diventato in qualche modo la sua missione e ha confessato di non avere intenzione di andarsene, almeno fino ai 40 anni. Il mio obiettivo è quello di rimanere fino agli anta come minimo. Oppure dovrò fare i forfeit se la gravità deciderà di non essere più dalla mia parte. Ha scherzato la Lima mostrandosi oltre che bella, anche infinitamente modesta.